da mille miliardi che valeva Meta poco più di un anno fa siamo scesi a circa 240 miliardi di capitalizzazione quindi in pratica Meta ha perso circa 800 miliardi certo il mercato non è felice e le altre tecnologiche non è che se la passino proprio bene ma Meta ha perso il 75% dallo scorso settembre ovviamente 2021 la cosa curiosa è che Meta starebbe perdendo valore non tanto per la situazione complessiva dell'economia quindi quella che tutti conosciamo legata all'inflazione legata alla imminente recessione legata quindi alla situazione geopolitica eccetera eccetera ma tutto questo diciamo crollo che coinvolge meta è dovuto prevalentemente alle sue strategie stesse e per strategia intendiamo il suo dedicarsi con grande forza in questo periodo al metaverso cambiando addirittura nome di fatto questa è una scommessa enorme per questa azienda infatti di norma non si deve scommettere un'intera azienda in un progetto solitamente cosa si fa? si rischia poco o relativamente poco affinché in caso di fallimento ci si possa diciamo ritirare senza compromettere l'intero business ed è quello che Meta in questo caso sembra non aver fatto a prescindere che poi alla fine di tutto Meta abbia o meno ragione quindi ricapitolando di base si creano piccole sfide per raggiungere grandi obiettivi e non si rischia tutto in un'unica sfida per raggiungere un enorme obiettivo è un po' come se trasformassimo o meglio se trasportassimo questo discorso nel trading è l'equivalente di prendere un trade ok e rischiare una grossa fetta di capitale ecco questo non si deve fare ovviamente si deve rischiare una piccola fetta di capitale per ogni operazione e il rischio è fondamentale tenerlo sempre sotto controllo chiaramente se il rischio non è sotto controllo appunto il pericolo è quello di distruggere il nostro conto e trasportando questo in un'azienda distruggere il conto vuol dire fallire invece meta ha fatto questa grandissima scommessa dedicando se stessa e quindi comunque facebook perché meta è facebook Praticamente al metaverso, quindi a questa cosa nuova e con molte incognite ancora, causando enormi problemi nella quotazione di borsa. Perché il mercato forse non è pronto, ne abbiamo parlato anche in una live. Quindi noi, ovviamente, dobbiamo guardare questa situazione dal punto di vista, ovviamente, di un trader, ok? Perché noi, comunque, qui in questo canale parliamo di questo e chiaramente quello che dobbiamo guardare è ma meta adesso è un'opportunità assurda perché costa niente e il progetto è ottimo oppure è un rischio e può scendere ancora partendo dal posto -post, comunque ci basiamo sulla price action e quindi se la price action non dice nulla non si fa nulla quindi questo è comunque il faro da seguire sempre però a livello proprio di progetto abbiamo due lati della medaglia perché è vero che questa è un'operazione molto rischiosa per meta e che a livello strategico diciamo che ha, delle, ha dei punti critici perché come dicevo prima di norma si dovrebbero fare piccole sfide rischiando poco per cercare di raggiungere poi nel lungo periodo un grande obiettivo e qui invece si sta facendo un po' diciamo il rischiare tutto e quindi questo ovviamente a livello proprio strategico manageriale non va bene però c'è l'altro lato della medaglia cioè quello che comunque è facile che poi meta alla fine ci abbia visto lungo e che poi alla fine abbia ragione che magari poi nel lunghissimo periodo invece tutto questo porterà la quotazione di meta a, a livelli ottimi come in passato magari anche superiori chi lo sa mentre invece si sbaglierà chi pensa che, che invece meta sia destinata al tracollo insomma non si può sapere. D'altronde, è stata Meta stessa a sostenere che in questo diciamo, prossimo futuro non ci sarebbero stati profitti e a sostenere che l'investimento non avrebbe quindi dato dei vantaggi nel breve termine, ma che sarebbe stato qualcosa del lungo termine. Quindi, comunque, sia. Per ora è tutto regolare da quel punto di vista e poi c'è da dire che il passato ci ha abituato in questi anni ad aziende che hanno perso grandissime percentuali appunto per esempio come percentuali del 70% e che poi sono state recuperate nel breve periodo però c'è una sostanziale differenza queste percentuali perse che sto dicendo sono state perse durante lo scoppio della pandemia quindi con lo scoppio della pandemia l'economia è andata in crisi e le aziende anche e quindi hanno perso un sacco in, di quotazione di borsa appunto per quella ragione mentre invece qui il problema è interno nel senso che è vero che c'è tutta una circostanza economica negativa ma qui il problema sembrerebbe più che altro essere la strategia quindi non il fatto che un'azienda cerca di fare una strategia per risolvere una crisi ma un'azienda che ha causato una crisi facendo una strategia però per valutarla davvero forse davvero dovremmo aspettare degli anni però in ogni caso la differenza che vede Meta avere una crisi legata a una sua politica interna, a una sua strategia e altre aziende che invece si sono salvate poi, che hanno recuperato, che però hanno avuto una crisi determinata da cause esterne, ecco questa è una enorme differenza e potrebbe essere che sia stato, quello del metaverso, un rischio troppo grosso persino per un'azienda del calibro di meta. Ora prima di chiudere voglio chiederti cosa succederà a meta, quindi secondo te meta avrà ragione nel lungo periodo oppure no? Magari arriverà qualcun altro che la supererà nel metaverso, per esempio, chi lo sa, a volte capita che i primi che fanno qualcosa poi alla fine non hanno successo, e poi arriva qualcun altro che trae beneficio da quello che hanno fatto prima. Quindi, diciamo, che questi sono, sono argomenti un pochettino vicini a, anche a quello di cui parlo nel mio canale. Anzi, se ti va, baci dare un occhio. Il canale ha il mio nome, comunque ti lascio qui sotto scritto com'è. Eh, però sono tematiche più relative alla strategia, eccetera. Però secondo me era interessante fare un video dove andare a vedere appunto quello che sta succedendo a meta, perché comunque sia strategia aziendale e finanza alla fine si incrociano perché è la strategia aziendale che poi determina la quotazione in borsa. Quindi comunque è tutto collegato nel senso sembrano cose scollegate perché comunque magari studiare davvero l'analisi di svuoto, il modello di Porter, sembra una cosa che non c'entra niente con la finanza, però in realtà sono cose collegate, proprio perché in base alle strategie che un'azienda fa, poi si determina il valore di borsa e l'insieme delle aziende formano per esempio l'indice, formano l'economia economie, quindi insomma è ovvio che, che sia tutto molto importante. Comunque al di là di questo fammi sapere secondo te cosa succederà a Meta, se ti va vieni a trovarci anche su Instagram che tutte le settimane pubblichiamo contenuti che potrebbero interessarti e con questo direi che è tutto, ci vediamo come sempre la prossima settimana, ciao!